Ah, oh, bella giornata Non so, non so, sì, vabbè. Pane. Ma, ma siamo io. Vabbè. Uh. Ok, facciamo una cosa. Vabbè, passa attraverso le porte, fa niente. Ma. Ma. ma, ma, ma, ma, ma che? Ma a ma, parte ma, ma, ma, ma, che si sentì, che si sentì un attimo luogo... là fuori Quello che attimo facendo attimo un attimo un attimo un attimo un la un si vedeva ah beh ma che sei un manieco che ti metti a guardare boh tu tu tu l'ha volta sei la aperta là un attimo che no un attimo che sta diventando no sì, ma... sta diventando noto perché lui è un attimo scorizzato e quindi, quindi quindi se non ti voleva più non voleva più sentire niente capisco quindi andiamo a dormire si si si Beh. Devo dormire. Ah, è detto, sì ho detto, ho Mamma mia. Ok. Vero, sto detto, ma io un attimo, io un attimo. Ma ci resta... Oh, ma io... che stai facendo? Eh, sto sono i maiale. Andava, andava la fastidio. Si, è la creatura. Mi dà da, un attimo fastidio. Ma, ma, ma però... puoi pu, pu per favore non tirare il coltello in mezzo alla strada? So che i polizio. So che i polizia so, so polizio... Vabbè questo è. Questo non solo è assassino ma pure. pure ladro. Beh, è meglio che non tengo niente in mano, va? No, no, ora no, no, no. Comunque non devi tirare fuori queste cose. Capisco che la polizia di là, nella città là, qua non viene mai perché non c'è un lavoro da fare la molto probabilmente. <ride> perché si, si abita mai una sola persona là. Ed è, ed è Va be bene, ma eh, tanto beh. sono conosciuta. Quindi. Ah, ah qui, qui, quindi è il motivo per cui non c'è nessuno, ok? Esatto ah, okay, oh, oh, ok, oggi andiamo in città perché mi devo comprare un telefono perché altrimenti stare senza, non so, voglia. Bene, in effetti, se no come fai... Eh, con, ah, con, con... chiamare aiuto magari quando hai bisogno Vabbè, ah, chiamare aiuto non mi serve, mi serve più per trovare un lavoro Perché non so neanche un computer ah. Bene, bene un, un attimo che devo un attimo dire qua la stazione di polizia come sta messa per non, ven per non venire là Deve essere veramente messa male la polizia è, è, me è messa tipo peggio di quello che avevo previsto Credevo che almeno una persona si fosse Ma non se neanche ormai non c'è nessuno eh, sì, sì, C'erano tutti nella montagna dietro dietro questa tua Esatto. A, a, a continuare questi alberi qua. Adesso andiamo su... che devi oh, no, no, Un attimo, un attimo. È aperto, sì. Ah, un attimo, un attimo Io non, non, metti picco, non metti piccoli in mano Perché altrimenti non si sa mai Sto so signore già non mi piace Sto signore dalla finestra Vieni con me? Io entro tu, tu, tu vieni con me eh. Sì sì però sto dietro Tu, tu, tu ovviamente non fa, non fa vedere il telefono Che non si sa mai che quello pensa che l'abbia rubato tu Ok No no Non so se tu, tu dove l'hai comprato Il telefono non credo eh. a questo signore del cuore meglio, meglio che non lo tengo in mano perché sennò mi scoprirebbe Andiamo Ah ok questo è quindi è rubato Bu Buongiorno Buongiorno Che volete Si sì, scusi un attimo Questo Ho so problemi di voce o... o è un assassino No per secondo me <ride> Ho paura tu... Eh, se, se, se ti hai paura Siamo bene Sarà un modico <ride> Vabbè eh, Tu, tu, tu, tu, tu, a tu Educazione, Eh, sì, sì, sì, tu vieni con me Tu vieni con me Quando vanno, se noi vogliamo un telefono Eh, è ovvio Sto in una telefonia Telefonia? <ride> non siamo ancora grammatica questo Oh, che vuole Io sono qua a vendere telefoni e voi dovete comprarli. No, non te ne... Oh, oh. Ho paura. Eh. Uh. Questi sono dei telefoni. Oh. Ma, però sembrano, come dire... Troppo costosi per me. Signore, non sa telefoni meno costosi. Eh, sì, è nel sotterraneo Ci sono i telefoni all'antico. Andatevi non, non so se hai detto di andarsene dal, dal, dal negozio o di andare sotto Vabbè, non ho dubbio, tu vai sotto Si sì. Ti proteggo io Ma allora, no, ma Oh tu, Tutta sulle scale Ovviamente non, non, non andare su, so. ok Prepar Sta con i coltelli in mano Non fatti ah. sentire quello che di... Oh, tutto ok, là? Comunque eh sì. qua, qua, qua ci sono veramente dei telefoni, eh? No, non ci sono strumenti di rottura come immaginavo. E eh, come sono? Eh, sono vecchiotti. Sei se, tipo il occhi indistruttibile Ah. Eh, sì, sono... So, poi ci sono dei telefoni... Non, so, non ho capito se sono tazzo o sono con... O oh, oh no. Sì. Cioè, tipo tazzo, tastiera, eh? sono so del 2000 sono so dei 2000 quelli piacciono questi telefoni no eh, no no e eh, vanno, vanno schifo noi rendiamo andiamo da quel signore che oh quasi il coltello e il telefono anche Ma giusto un altro diamo qua perché si sì, ma mi hai tirato di spalle signor oh allora avete sentito il telefono Oh no, E come fatto A fatto la giornata! Ma, ma a parte questo non si guarda manco negli occhi quando parla. Eh, però mi maleducato. educato. Ok, sei girato. Uh, un attimo che seguiamo tra, que tra questi telefoni. Boh, qua, qua sono quasi tutti gli iPhone, dai, che a me non Ti sì, Cos'è che nemmeno. non ti piazzano? Uh, vabbè Figlio questo Segnavo questo quando, quando quando A quando lo vende? E eh, fammelo vedere Che non mi ricordi i prezzi Vediamo Ah su 100 E vattene via E qua devo andare su siti Internet cogli in fretta oh i soldi tio tengo e te, non se ne andiamo arrivederci no, e non tornate più chiudete la porta con molto piacere ma ma, re, ma resta là. questo qua mi sembra più maniaco che altro ma a parte non, so, ne, ne, ne, non hai capito cosa ha detto quel signore eh si dilega si si si si si si molto si uno con, con il si si si si non si si dico si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si di si si si si si si pure lui si ma... conosce non, non, non lo so ma molto probabilmente avrà visto il tuo coltello quando stavi sulle scale. E eh, si è cacato addosso di eh, no, non, non proprio, mi sa che ti vogliamo andare via perché quello era il suo territorio, capito? Sai che sei ah. la chi.. Che sai che Kile sanno il territorio tutto quanto. Ah, eh, sì, quel, sì. Quel, quel, quel, quel pezzo dove stava oh, dove anche la meria molto probabilmente era solo... Oh, come si chiama? Quindi mi hai rubato sì. il territorio, mi stai dicendo? No, no, il tuo, il tuo territorio non è mai stato là perché sono, i, i polizoti sono venuti qua. Quindi non sei tu che sei andato là. Beh, mi conquisterò anche quel pezzo di territorio. Oh, oh. Ma che eh. teniamo tutti e tuoi i telefoni? Scambiamoci un attimo i numeri. Ah, certo, certo. Lo vediamo, 333, O oh, L 48, Y, ok. Un attimo. Ok, registrato. Perfetto. Non ho ancora capito perché nel numero di telefono sono delle lettere, ma lasciamo stare. Per dettagli. Boh. Ma, ne, ma nel frattempo io mi dovrei trovare un lavoro perché so. con il 100 euro che ho speso, ora dovrei avere, aspetta un attimo, 125 euro. Sono tipo ah. Eh, che eh, lavoro vorresti fare? Eh, no, no, no, non lo so. A giocateria no, perché... No, grazie. Beh, vedi che si guadagna bene, eh? No. Un, un, un, un attimo. Che mi si Un attimo, il telefono. Devi un attimo capire comunque, comunque come funzionano i microonde, perché non so utilizzarlo. Ah, eh... Eh... Ma a meno che qua ci arriva la corrente, no, no, non la so. Forse è che le luci sono accese, le luci quindi. Ah, ok, ok. O meno le luci poi, non ti so di po poi a questo signore. Sa, di sicuro arriva la corrente perché sa anche il frio. Perché altrimenti tutte le cose gli sarebbero andate a male. Signore, qua e poi non credo che se, se non sarebbe la corrente sarebbe una televisione. Ma sì, ma allora, comunque stiamo andando... Sta diventando notte. Beh, andiamo a dormire, no? Eh, sì, sì, sì. Buona, no? trovare anche un modo per guadagnare i soldi. Appunto. forse me lo so. Me li sono i soldi. Bene. Ora. Vediamo. Eh. Ok. Andiamo a dormire. Ora. Ora senza fare rumore. Ma questo... Ma questo come dove? Ma, questo, questo, questo da coltello in camera. Speriamo che non mi becca. Che te? Questo cosa da sogno, questo. questo. io devo rimettere il portavoil ok se ne andiamo io la, sala, la la finestra aperta speriamo che non se ne accorga Ok, è un attimo che io mi rimetto i soldi qua ok ora andiamo a dormire anche noi speriamo che non se ne accorga e se se ne accorga abbiamo la arma ok ora oh. ok ok il mattino ok Passo in essere con il secondo oh ma buongiorno eh ma buongiorno si sì, siamo vicini quindi come stai tutto bene eh si sì. Io non molto. Perché yeah. mi ha rubato il telefono? E i miei soldi, scusami. Eh, te il telefono non ce te l'ho rubato. Invece. Oh, mamma mia, mi ha ammazzato. Oh. Oh. Così ti impari. Cosa? Oh. Uh. Aia! Fermo! Cosa devi imparare? Ok? Aia! Aia! Eh? Da quanto hai nemica la chiesta? Oh. L'ho comprata due giorni fa. Allora, tu, scusami, tu sei povero, no? Eh... Non soldi per le armi... Eh, eh sì. E non per vivere. Esatto, esatto, esatto. Perché? Perché quasi mi sei il cervello. mamma mia. Comunque, se, eh, immagino che... Visto che sei armato, non sei disposto manco a ridarmi darmi i soldi. Uh, i, i, so, I soldi... Di sicuro non te li do i soldi, quindi... Facciamo una cosa per stavolta passi, ok. Visto che sei tra l'altro anche molto povero, mentre io comunque sono Beh, a, a per parte, parte dei per dei dire dei... molto povero. So, ho so recuperato i 100, euro che avevo prima di spendere Appunto, prima, pr prima di spenderli per, uh, per, per, per, per, per il telefono che è da quel signore poco raccomandabile. Mm. Eh. Però, vabbè, questa per volta passi La prossima volta non passerai Eh La sicuri? E credimi, questa mitraglietta la prossima volta non basterà Eh, chi, chi, chi, chi lo sa se avrò solo la mitraglietta la prossima volta? E chi lo sa che tengo solo il cortello? Un, un, un attimo, che devo un attimo capire come, come ricarica Vabbè, me ne frego come si ricarica questa arma Quindi scarica No, no, no, non è, non è scarica Non è scarica cioè, Sono io che non so caricare i colpi, capi? Bene, bene Comunque, a parte questo Eh, sì Quindi dovrei trovare un vero lavoro, sì Non rubare i soldi da mio vicino Esatto Che ah, potrebbe ah, essere l'ultima persona da cui ruberai la prossima volta Ah, anche perché oh, Mi sa che un, un giorno Fu pure A ah, forza di rubarti sarei povero tu E non io quindi sarà il contrario a voi Credimi, non succederà la prossima volta. si sì, ma puoi mettere via il coltello. Sono costretto a vestire il ferro. Senti, Coso. co co co il suo nome. Ed è Zayn. Senti, Coso. E eh, vabbè. Allora. <ride> Io sono un serial killer che sta in questa città da molto più tempo di te quindi, perciò, sapete... non provare a intimidirmi. Va bene, fatemi vado un attimo a cosa del signore, a vedere che tiene. Che tiene, tiene Fri Oh, ho qualcosa? No, non tiene niente. Beh io già che ci sono, mi faccio una doccia. Ma, io, ma, io lo, ma lo sai che l'unica cosa che so io in, ca, in casa per è solo la doccia. Guarda, vieni, vieni, vieni. Oh, si. Sì. Pu, puoi mettere. Ma non che la stringono, devo lasciare prove. Eh. Ma te la gente sarà tutta bagnata da te. Guarda. Ah, entri in casa mia. So. la lavatrice. Che sembra sì, che... quali di Oh, non se ne ho fatto, sono solo questi che ho io. Queste microonde che non so neanche utilizzare. Mm. Quindi? Quindi è un po' accanto di sopra? c'è oh, senza la dozza E' un letto molto povero Però vabbè dai ci che sta mi, Un attimo che, che mi faccia la dozza Oh, non mi spiegare Lo so che me la sto facendo Ma mi è rubato il letto Mi è rubato il letto Ok del... Cazzo lo, riposo, lo riposo, lo riposo, lo riposo Dove siamo prima? È stato un, è stato un errore Ok, ma va via, ma va via Questa è quest pesta che è passato un pugno per romperlo Eh, romper. eh, sì Sì, la so che è frate Vediamo, a te come il tuo letto, fammi Do vedere è il camera? Ah, sì, ho visto ma parte che mi entri in casa così, scusa. Eh, okay. Non è questa la stanza Ah, giusto, dove sei qua? Dove, dove stai erano pure i soldi. Ah, no. cioè, ma non è domanda, se ah. tu sei andato in questa stanza a rubarmi i soldi, visto anche questo? Oh, questo oh. Eh sì. Ah, voglio, voglio sapere, non vorrei sapere perché se è quello, però lasciamo stare. Oh, su, su. Beh, diciamo che ne serve uno per ogni evidenza, no? Cioè, comunque non dice manca cosa, perché per, quando aperto il portavoce ha aperto anche la finestra. Vedete come me ne sono accorto. Cosa? tu come me ne sono accorto che si è entrato in casa quando mi sono svegliato. Te ne sei accorto? Della finestra aperta ovviamente si, sì. però l'ho lasciata aperta perché si aveva aria. Ah vabbè sono inestrate quindi. Appunto. Un ah, Comunque il toilette è molto bello del mio perché? È perché sono più ricco di te? Qua che tieni? qua, non tieni niente. Tu, tu, tu tieni pure il computer da gaming, però... Tu tieni pure la wifi, tu tieni. Hai oh, visto. Ma sì, si sì, salta sopra e si rompe. Oh, ferma. Oh, sì, sì, sì. Prendi. Sì, sì. Eh, sceso so, so, so, so, da 40 minuti. Ah, nel frattempo dove pure un bagno Un attimo, vero? Che... Oh, no... Oh, Sì, è una cosa, se è quella di famiglia. E' schifo! Eh... Mi sono libero. Hai visto? Ah, si. Sì. Sì, è sì. scaricato almeno, eh, vero? Si, sì, si. Sì. Un attimo che mi lavo le mani. Ok. Ma pure tu tieni la lavatrice. Vado. Ovviamente che tengo la lavatrice. Vabbè, eh sa, sai come funziona, si. Sì. Ovvio, oh, questo come funziona. Oh, che stai facendo? Che sto vedendo che, che tipo tieni. possa solo toccarlo. Eh, era da toccarlo. Vabbè, gli sto facendo sera. Un attimo, come mi... l'hai toccato? Qua è preso. Non ho preso niente perché non c'era niente che mi piaceva. Fai ah, bravo. Boh. Qui, qui, qui, oh. oh, stavi dicendo? Eh, boh, perché il tempo è così vulnerabile? Sarà meglio. E sì, no, una... sta pure finendo il pane, me lo devo comprare. Un po' di cibo? No, no, no, mando solo pane, mando solo pane. Ah, capisco. Sì, se ora vado a dormire. Sì, yeah. sì. Okay. Oh. Ma non ho